Ciao ragazzi siamo ai sistemi operativi e su questo video vedremo l'algoritmo Primitive Priority allora è un algoritmo con prelazione cioè Primitive funziona precisamente come l'algoritmo non Primitive Priority solo che quando un nuovo processo entra nella CPU che succede? succedono due cose il processo che sta in quel momento nella CPU ferma e la coda si riorganizza secondo la priorità del nuovo processo e la seconda cosa è che se il nuovo processo ha priorità maggiore di tutti gli altri allora entra nella CPU il nuovo processo e quello precedente entra di nuovo nella coda la priorità di solito è un numero positivo cioè maggior numero maggiore priorità e se due o più processi hanno la stessa priorità allora la scelta sarà casuale andiamo a vedere il nostro esempio abbiamo qua di nuovo la nostra tabella con i 5 processi A, B, C, D ed I con tempi di arrivo, tempi di servizio e la priorità andiamo a disegnare il diagramma di GAN allora nel momento 0 abbiamo due processi A e B ed era primo nella coda B perché A priorità maggiore e secondo A cioè nel momento 0 qui sta idratto B con tempo di servizio 7 unità di tempo e poi A con tempo di servizio 2 unità di tempo e viene servito primo B per quando? fino al momento 3 perché il momento 3 sta idratto un nuovo processo C c ha priorità 3, cioè maggiore di queste priorità degli altri processi, e così la nostra coda diventa C, che ha tempo di servizio 4, B, che ha tempo di servizio 4, perché è stato servito per 3 unità di tempo, e A, per ultimo, che ha tempo di servizio 2. Poi. viene servito C per quanto? fino al momento 4 che sta entrando dratto D D a priorità 5 così entra primo nella coda tempo di servizio A2 C con tempo di servizio 3 perché è stato servito per un'unità di tempo B con tempo di servizio 4 e A con tempo di servizio 2 e nella CPU è il processo D per quando? per un'unità di tempo fino al momento 5 perché il momento 5 sta entrando E con priorità 4 cioè minore della priorità di D e la nostra coda diventa D che ha maggiore priorità e con tempo di servizio 5, C con tempo di servizio 3, B con tempo di servizio 4 ed A con tempo di servizio 2. E qui viene servito ancora D. Qui ho sbagliato non A2, A1 perché è stato servito per un unità di tempo qui allora entra allora nella CPU il processo D per un'unità di tempo cioè fino al momento 6 così abbiamo il fine di D cioè nel momento 6 abbiamo E con tempo di servizio rimasto 5 unità di tempo C con 3 B con 4 e A con 2 primo nella coda sta E e viene servito fino al momento UDC che finisce perché ha tempo di servizio 5 unità di tempo cioè qua abbiamo fine di E e la nostra coda diventa C con tempo di servizio 3 B con tempo di servizio 4 unità di tempo e A con tempo di servizio 2 primo nella coda abbiamo C che viene servito fino al momento 14 perché A, tempo di servizio 3, 11 più 3, 14 la nostra coda diventa B, 4 unità di tempo e A, 2 unità di tempo primo nella coda C, B per 4 unità di tempo cioè 14 più 4, 18 fino al 18 qua abbiamo fine di P qua fine di C è rimasto solo A per due unità di tempo e nel momento vedi finisce il processo A con due unità di tempo questo era il diagramma di Gantt secondo l'algoritmo Printing Priority andiamo adesso a calcolare il tempo di completazione o turnaround e il tempo di attesa allora, il tempo di completamento è tempo di fine processo meno il tempo di arrivo. Andiamo a calcolare il tempo di completamento per il processo A. Il processo A è stato finito nel momento vedi. Cioè, abbiamo vedi meno tempo di arrivo. Momento 0, cioè vedi meno 0, uguale vedi unità di tempo. Tempo di completamento del processo B. B è stato finito al momento 18, cioè abbiamo 18 meno, tempo di arrivo nel momento 0, meno 0 uguale 18 unità di tempo, tempo di completamento del processo C, C è stato finito nel momento 14, 14 meno, il processo C è durato al momento 3, cioè 14 meno 3, 11 unità di tempo Tempo di completamento del processo D D è stato finito il momento 6 Meno stato entrato il momento 4 Cioè 2 unità di tempo Il processo I è stato finito il momento 11 Meno stato entrato qui il momento 5, cioè 6 unità di tempo. Il tempo di completamento medio è Dio. È uguale con 20 più 18 più 11 più 2 più 6 diviso 5 perché abbiamo 5 processi, questo è uguale con 11,4 unità di tempo. Adesso andiamo a calcolare il tempo di attesa. Il tempo di attesa è uguale con tempo di completazione meno tempo di servizio, cioè il tempo di attesa per il processo A è il tempo di completazione, cioè vedi, meno il tempo di servizio, cioè 2 questo fa 18 unità di tempo tempo di attesa B e tempo di completazione 18 meno tempo di servizio 7 cioè 18-7 meno 7. 11 unità di tempo tempo di attesa del processo C tempo di completazione 11 meno tempo di servizio 4 11 meno 4 unità di tempo fa 7 unità di tempo tempo di attesa del processo di tempo di completazione 2 unità di tempo meno tempo di servizio che 2 unità di tempo cioè 2 meno 2 0 unità di tempo, e poi tempo di attesa di processo è tempo di completazione 6 unità di tempo, meno tempo di servizio 5 unità di tempo, cioè meno 5 1 unità di tempo. E poi tempo di attesa medio uguale con 18 più 11 più. 7 più 0 più 1 fratto 5 e sono i miei processi questo è uguale con 7,4 unità di tempo e questo era tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video vi ricordo che sotto c'è in formato pdf l'esercizio risolto e ci vediamo al prossimo video